Ok, benvenuti a tutti, a todos. buona domenica a tutti, Buon domingo a todos. è bello poter essere insieme e condividere la domenica la parola di Dio es poder estar y la de Dios. E anche condividere insieme il pane e il vino, y el pan y el vino. perché okay. sono i simboli di quello che Gesù ha fatto sulla croce per noi Perché sono i simboli di quello che Gesù ha fatto sulla croce per noi e dice la parola che Gesù fu obbediente fino alla fine. Y la de que Jesús fue hasta el final. Fino alla morte nella croce. E noi dobbiamo essere obbedienti fino alla fine. Y que ser hasta el final. dobbiamo rimanere con Gesù fino alla fine. Il cammino cristiano non è un cammino facile. Il cammino cristiano non è un cammino facile. Non è un cammino in discesa. No es un ci saranno ostacoli, Hay ci saranno problemi, problemi. Ma se noi siamo determinati, si somos resteremo con Gesù fino alla fine. Permaneremo con Gesù fino al fine. Vogliamo leggere Luca capitolo 9? Leggiamo 9. Dal versetto 57 al versetto 62. Del versicolo 57 al 62. Lucas 9 del 9. 57, 57 a 62. 62. Y aconteció que yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las horas tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dije a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú vete a, ve y anuncie el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, el Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Amén. Nesuno que a mí su mano al arado... Ah, che su mano e poi si volge indietro è adatto per il, regno di Dio. Esatto per il Regno di Dio un giorno un pastore voleva capire bene questi versetti questi e dato che aveva dei familiari che avevano un campo, un campo andò là poi, prese l'aratro che usavano i, i buoi come de los e fece la, esattamente la stessa cosa che avrebbero fatto i buoi e' es esattamente lo stesso che avranno fatto i bueyes. Lo fece proprio bene. Lo hizo bene. Quindi si mise l'aratro, lo si mise per bene. Ah, si, si puso con l'aratro e si puso bene. E iniziò a camminare e a fare la striscia nel campo. E iniziò a fare la ralla nel campo. Ora, quando arrivò più o meno a metà percorso, percurso, si è fermato un attimo, un rato, e si è messo ad asciugare un po' il sudore. E si seccò il sudore. E poi si girò e iniziò a guardare quello che mm. aveva fatto. Luego se y lo que, lo que había e rimase molto contento. Y se muy contento. Perché c'era un bel solco dritto Perché aveva un molto recto. E quindi si rimise di nuovo con l'aratro. Con e continuò. Y e arrivò fino alla fine della linea. Y hasta el final de la linea. E quando si girò, sorpresa. E quando si girò una sorpresa. C'era una linea dritta così. Había una linea recta. E un'altra così. Sì. e un'altra linea retta così. così e quindi lui si rese conto che nel momento in cui si era girato indietro per guardare verso dietro c'era ver stato un cambiamento un e questo aveva causato un cambiamento nel risultato fino alla fine questo ha causato un cambio nel, nel risultato fino alla fine e anche noi dobbiamo essere fedeli fino alla fine. Perché a volte quando ci fermiamo e iniziamo a guardare indietro, la nostra direzione inizia a cambiare. E noi dobbiamo invece pregare che mai dobbiamo guardare indietro. Che significa non guardare indietro? Che significa non guardare indietro? C'era un grande conquistatore del passato. Un grande conquistatore del passato. Che si chiamava Alessandro Magno. Che era Alessandro Magno. Quanti l'hanno letto sui libri di storia? Quanti lo conoscono nei libri di storia? È molto famoso. È molto famoso. Era un grande conquistatore. Era un grande conquistatore. Addirittura alla sua epoca stavano parlando che lui era un Dio. In sua epoca lo consideravano come un dio. Perché lui faceva cose e vinse tantissime battaglie. E quindi un giorno arrivò eh, con le navi sopra una, una costa per fare una battaglia. E l'esercito nemico era tre volte più grande del suo esercito. Y el ejército enemigo era tres veces más grande que el suyo. Quella battaglia era un suicidio. Esa battaglia era un suicidio. Allora lui decise di de una cosa. Y él decidió hacer algo. Prese e busciò le barche. Tomó y quemó los barcos. E poi radunò tutti gli uomini. Y todos los hombres e gli disse una cosa. Y les dijo algo. Non avete la possibilità di tornare a casa? No tenéis la posibilidad de volver a casa? L'unica possibilità, possibilità è di vincere l'esercito nemico, nemico, prenderci le loro barche barcos, e con le loro barche tornare a casa. Con a casa. Quindi se volete vedere la vostra famiglia, Así que si ver familia, dovete vincere questa battaglia. Es que la Questo significa non guardare indietro. Questo, questo significa essere radicali. Significa essere Gesù vuole persone radicali per lui. Gesù vuole persone radicali per lui. Non persone tiepide. No e tu lo puoi vedere nella storia degli apostoli. E tu puoi vedere nella storia degli apostoli. C'è un libro molto bello che si chiama Storia del Cristianesimo di Eusebio di Cesarea. c'è un libro molto bello che si chiama Storia del Cristianesimo di de Eusebio di Cesarea si è molto conosciuto bueno, che parla un po' della storia dopo i primi secoli che parla della storia dopo de secoli e si parla di come morirono tutti gli apostoli e si di come morirono tutti gli apostoli e faccio un breve riassunto allora Giacomo Santiago, il fratello di, eh, di Giovanni de Juan, figlio di Zebedeo, hijo de Zebedeo fu decapitato da Erode uh, fue... le, le, portarono, le, la le portarono la cabeza <laughs> Nel 44. Andrea fu messo in croce su una croce a forma di X. Fu messo in una croce con forma di X. In Grecia. In Grecia. Lui doveva andare su una croce normale. E che una croce normale. Però lui disse, io non sono degno di morire come è morto il mio Signore. Però lui disse che non era digno di morire come aveva morto Gesù. E quindi si fece fare si chiese se era possibile di essere crocifisso su una croce a forma di X. E gli spedìosi eh, era possibile essere crocificcato in una croce di X. Bartolomeo. Bartolomeo fu scuoiato vivo in India. Uh, L'etron la la pelle e gli organi in India. E l'altro Giacomo e l'altro Santiago il fratello del Signore era al tempio, tempio e stava predicando Gesù. Era al Tempio e stava predicando Gesù. E quindi i farisei gli dissero: no, tu devi rinnegare Gesù, devi rinnegare Gesù, devi rinnegare Gesù. E i farisei gli, gli dicono che uh, negare Gesù e quindi lui si salì sul pinnacolo del Tempio sulla punta più alta del Tempio Gesù è il punto più alto del e invece di rinnegare Gesù testimoniò ancora di, più di, Gesù. Invece di a Gesù, più di Gesù allora lo presero, lo spinsero e lo fecero cadere da sopra il Tempio lo e lo però quando cadde non, morì. Però quando non si morì e quindi scesero e lo lapitarono e bagavano e li tirarono contro la casa. Però neanche così morì. Però tanto E quindi alla fine presero una, una mazza e gli ruppero la testa con una mazza. E alla fine tomarono una barra e le rompieron la cabeza con una barra. Giovanni, bueno, l'altro figlio di Zebedeo, hijo Zebedeo, il discepolo amato. Il amato. È stato avvelenato diverse volte ma non moriva. Poi invelenato molte volte pero non morì e al finale è l'unico che è morto per cause naturali e fu l'unico che morì per cause naturali Giuda Tadeo Giuda Tadeo andò a predicare il Vangelo vicino a Leofrate oh, si fu a predicare l'Evangelio cerca di Leofrate ci furono tantissimi guarigioni, miracoli, molti credettero in Gesù milagros, y a e alla fine morì con la testa tagliata con un'ascia e al final morì con la cabeza partita con un'ascia Matteo Mateo. Fu decapitato con una, Le la con una spada. Perché si oppose al matrimonio di un re. L'Apostolo Pietro Si dice che fu anche lui crocifisso a testa in giù. Ma ah, si dice che fu a bocca Anche lui chiese di non essere crocifisso come Gesù perché non era degno. E de... que no come Gesù perché non era digno. Filippo, Filippo fu crocifisso e lapidato fu crucificato e lapidato. Simone, Simone fu praticamente crocifisso anche lui. Tommaso, Tommaso. morì trafisso da una lancia. Uh, morì per una lancia. Queste sono la fine che... Poi Giuda, vabbè... Bueno, Giuda è scariota, quello che si è perso. Morì, diciamo, suicida, però non per la persecuzione. Morì suicida, però non per la persecuzione. Cioè vi rendete conto di quanto quelle persone erano determinate a seguire Gesù? Vi se siete conto di quanto queste persone si determinate a seguire Gesù. E furono fedeli a Gesù fino alla fine. E furono fedeli a Gesù fino al finale. C'è un detto in Italia. C'è un dito in Italia. Che i marinai si formano nelle tempeste. Che i marinaii si formano nelle tempestate. Non so se esiste qualcosa del genere anche in Spagna. Non so se è qualcosa in Spagna. Però gli uomini di Dio non si formano quando le cose vanno bene. Uh -huh ma quando le cose vanno male. Ed essendo fedeli quando le cose vanno male? Tu cresci, Per uccidere il gigante, non hai bisogno di armi più forti. Hai bisogno di avere una fede più alta di quel gigante. E quindi quello che succede è che molte volte i problemi sono più alti di te. Lo che pasa è es que i veces problemi sono son alti che que que tu. E tu devi fare in modo tu fede cresca más que tus problemas. problemi. Amen. fino alla hasta el final. En número 14 se habla de la historia de Israel. Es una historia muy triste. Perché loro furono 400 anni schiavi in, in Egitto, poi Dio li liberò in una maniera soprannaturale, e Dio li liberò in maniera soprannaturale. miracoli, aprì il mare, il mar. loro passarono all'asciutto al mare, e, passarono per, uh, in medio del mar. e alla fine il mare si chiuse sopra queste persone i soldati egiziani e, los e Dio li liberò da tutti gli egiziani los de todos los però quando arrivarono davanti alla terra promessa alla terra mandarono 12 spie mandarono e di queste dodici spie dieci avevano un cattivo resoconto. Ah, e due una mala reseña. Ah, abbiamo visto dei grandi giganti noi davanti a questi giganti sembravamo delle cavallette delante dei giganti parecchiamo insectos. e a che cosa, risponde, cosa succede? e che passa? numero 14. 14 dal versetto 1 al versetto 4 Dal versicolo 1 al 4 e tutta la congregazione alzaron un e dieron voce Y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para que era a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Que sean el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. In Egipto. ¿No sería mejor volver a Egipto? e alla fine dissero facciamoci un capitano e la... torniamoci in Egitto e al final dissero, facciamoci un capitano e torniamo in Egitto stavano guardando indietro stavano mirando indietro e nel momento in cui loro guardaron indietro momento miraron atrás, persero la loro promessa perdono la loro promessa Dovetero aspettare altri 40 anni prima di entrare nella terra promessa tuvieron que esperar più di 40 anni per volvere a entrare en nella promessa e alla fine furono i loro figli ad entrare loro non sono potuti entrare e al final entrarono i suoi figli, non io e noi non vogliamo essere come loro e non vogliamo essere come loro non vogliamo guardare indietro non vogliamo mirare attraverso ah però quando stavo nel mondo le cose andavano meglio ah eh, però quando stavo nel mondo le cose andavano meglio a volte mi fa ridere a volte me la risa perché tu li leggi, li leggi no, nella Bibbia perché non leggi nella Bibbia ah noi in Egitto mangiavamo carne tutti i giorni ah in Egitto mangiavamo carne tutti i giorni ma quando mai sono schiavi gli schiavi tu non gli a mangiare la carne esclavos. Los, los esclavos no carne però guarda il diavolo come gli faceva credere che prima le cose erano meglio. Per fare in modo che loro potessero guardare verso, dietro. E tornavano indietro. Quindi noi non possiamo tornare indietro. Perché la promessa è davanti a noi, dobbiamo entrare nella promessa. E quando stavano eh, i loro figli conquistando la terra promessa quando stavano Susibos, uh, entrando, conquistando la terra promessa? Mosè già era morto, Mosè già stava morto. adesso c'era Giosuè conquistarono una parte della terra promessa una parte della terra 5 tribù erano entrati nella terra promessa entrate nella terra le altre sette tribù non sono potute entrare le altre sette non potevano entrare e vediamo cosa dice in Giosuè capitolo 18 in Josué 18 dal versetto 1 al versetto 3 del versículo 1 al 3. Y toda la generación de los hijos de Israel se juntó en Sirón y asentaron ahí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta. Mas habían quedado de los hijos de Israel siete tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo sois negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová de vuestros padres? ¿Cheribuelo cioè, que era suceso? e che avevano conquistato una parte della terra e poi si erano fermati cinque tribù avevano già conquistato il loro territorio e quelle altre sette no e quindi Giosuè dice ma fino a quando sarete negligenti? e Giosuè dice ma fino a quando sarete negligenti? fino a quando non andrete a prendere la promessa che Dio vi ha dato a molte persone succede esattamente la stessa cosa a molte persone le passa lo stesso non è che guardano indietro non è che vogliono tornare al mondo il problema è che si fermano al 50% ah va bene, io sono salvato sono bene così sto bene così perché andare a chiedere a Dio di più? Perché a chiedere cose a Dio? Perché prendere tutte le promesse? Perché tomare tutte le promesse? Però fino a quando sarai negligente. Però da quando sarai negligente? Fino a quando non ti prenderai tutte le cose che Dio ti ha dato. Hasta quando non ti vai a tornare tutto quello che Dio ti ha dato. Forse tu oggi non stai guardando indietro. Almeno ne stai mirando attro. Ma quello che Gesù disse che Gesù dico, è che non ci possiamo fermare a metà del cammino. Che non metà del cammino. Ma con l'aratro dobbiamo arrivare fino alla fine. Sì, sì, sì. Abbiamo tante promesse da conquistare. Tante, promesse conquistare. tante parole che Dio ci ha detto. Dio, nos Dio vuole che noi viviamo bene. Dio, Dio che viviamo bene. Dio non gli disse voi andrete in questa terra e starete schiavi. Io son ni por iréis a esta tierra de es esclavos. No, no, gli dice, yo metterò davanti, io metterò davanti de vosotros una buena tierra. Le dice, yo puedo darte a voi una buona terra. Tierra con corsi di acqua. Ti con uh, ríos de agua. Con fonti. Con fuentes. Con frumento e orzo. Con, uh, con grano e orzo. Con vigne. Con vides. Con ulivi. Con, con olivos. Miele. Miele. Mangerai pane a volontà. Come pane a volontà. Sapete che significa pane a volontà? sai che significa pane a volontà? Significa abbondanza. È abbondanza. Non è pane e basta, pochissimo. Non è buono pane e basta. No, no, pane a volontà. È pane uh, in abbondanza. Non ti mancherà nulla. Non ti falterà nulla. In questo paese. In questo paese. Le pietre sono di ferro. Le rocca sono di ferro. E puoi scavare il rame. E puoi uh, scavare il uh, rame. Cobre, Copre. Mangerai. Comerás, ti sazierai. Ti sazierai. E benedirai Dio. Y a, Dios a motivo del buon paese che ti ha dato. Por el buen país que te dio. dio non ti ha dato un cattivo paese. Dios no te dio un mal país. Le cose che Dio vuole per la tua vita non sono cattive. Lo no sono no buone. Sono buone. Sono buone al 100%. Sono buone al 100%. Però questo significa che noi ci dobbiamo andare a prendere quella promessa. Però abbiamo bisogno di prendere questa promessa. Non possiamo essere negligenti. Non possiamo essere negligenti. Ah va bene, sono stato salvato. Bueno, fui salvato. E eh, sta bene così. Bien. E poi se i miei figli non possono mangiare non va niente. E se i miei figli non possono mangiare, non passa niente. No, no, no, no, no. No dobbiamo prendere tutte le promesse che Dio ci ha dato e Dio ci ha dato promesse di abbondanza Dio ci ha promesse di abbondanza Dio ti ha promesso il battismo dello, dello Spirito Santo Dio ti ha promesso i doni dones. salvezza per la famiglia, per la tua famiglia. liberazione dalla rovina liberazione della ruina. guarigione dalle malattie. sanità delle Amen. Amen. Amen. siamo nel mese della guarigione mese della e ce la dobbiamo prendere la guarigione e la dobbiamo prendere la guarigione la resurrezione dei nostri sogni. La dei nostri Quanti sogni abbiamo che il diavolo ci ha rubato? Sogni che il nos Però Dio ci ha dato la resurrezione dei nostri sogni. Pero Dios nos los Una quantità di benedizioni così grande. Una quantità di benedizioni tan grande. Che neanche immagini. Che ni te Però queste benedizioni sono là. Pero benedizioni están ahí. Quelle che ce le dobbiamo prendere siamo noi. Los que que somos noi ci dobbiamo attivare. Noi ci dobbiamo attivare. Quindi c'è chi torna indietro. E, atrás. e chi si ferma al 50%. Se parla al 50%. Però cosa succede quando tu invece sei radicale? Però che passa quando, radicale? quando tu sei radicale? Quando sei radicale, in Isaia 45, versetto 3, 3, Quanta cosa ti darà Dio? Mira lo che Dio ti ha dato, Isaia 45, 3. E <coughs> ti darò i tesori sconditi e i segreti guardati. Cioè ti Cioè, io darò i tesori nascosti. Le ricchezze nascoste. I segreti guardati. Ci sono cose nascoste. E, e noi ce le dobbiamo prendere. Dio ce le ha date. Dio non lo dio. Però quelli che se lo devono prendere siamo noi. Però quelli che devono tomarlo siamo noi. Dio non vuole che noi viviamo una vita al 50%. Dio non vuole che viviamo una vita al 50%. per cento. Dio ha già provvisto per noi il 100%. Dio ha provvito per noi il 10%. Una benedizione impensabile, grande. Una benedizione tan grande. Che nemmeno immaginiamo. Che ne immaginiamo. È quella che Dio ha preparato per noi. È quella che Dio ha preparato per noi. Geremia trentatré, tre dice così. Versicolo 3. E 33,3, così dice. <coughs> Clamo a me che risponderò e ti insegnare cose grandi e difficoltose che tu non sai. Ti mostrerò cose grandi e impenetrabili, diciamo in italiano, difficoltose. In italiano è uh, impenetrabili. Cosa che non conosci, Cosa che non conosce. Dio te le mostrerà, dio, las dio te le vuole dare. Dio, te dar. dio non vuole una vita, per noi. Dio dio una vita limitata per noi. Dio non vuole che tu soffra con la tua salute. Dio dio che tu con la Ci ha dato la guarigione su quella croce. Però ce la dobbiamo prendere. La dobbiamo le benedizioni sono per noi. Tutti quelli che credono e sono radicali, Dio gli darà cose al di là di quello che immagina. Más allá de lo que se e come si fa? Y cómo se hace. Ti devi mettere in moto. Que en Ti devi mettere in azione. Que en e qui è un problema molto grande. È un problema muy grande. Perché la maggior parte delle persone pensa, a ah, Dio l'ha detto, Dio farà tutto questo. La no, no, no, c'è la parte che dobbiamo fare noi. Una parte que que nosotros, la nosotros. guerra la dobbiamo combattere noi. La guerra dobbiamo peleare noi c'è un versetto in cui Giosuè stava combattendo una guerra è un versetto in cui Giosuè stava pelleando una guerra e la Bibbia dice che quando lui si alzò per andare in guerra e la parola dice che quando lui si alzò per andare in guerra Dio mandò delle vespe che uh, punzano tutti i nemici Dio mandò le vespe per erigliare i signori e questa è una cosa molto importante è una cosa molto importante perché le vespe già stavano là perché la sua già stavano lì. Era un esercito di vespe pronte, preparate. L'unica cosa che quelle vespe stavano aspettando che stavano non era l'ordine di Dio. Di Dio già aveva detto alle vespe vi alzerete e distruggerete questo esercito nemico. Quello che queste vespe stavano aspettando Lo stavano è che Giosuè si alzava e iniziava a camminare. Era che se e a Perché la dice, come José si alzò e iniziò a camminare. Perché la parola dice che quando Egli si levantò e iniziò a camminare. Questo esercito di vespe il esercito attaccò il nemico. Allora Dio ha già preparato per te la risposta. Dio ha già preparato la soluzione soprannaturale ai tuoi problemi. ha la soluzione soprannaturale ai tuoi problemi. Però tu ti devi alzare e ti devi mettere in moto. Però tu e in Fai qualcosa. Fai qualcosa. a salve. Perché Dio nel momento in cui tu farai un passo, Pero momento in cui un passo Dio ne farà mille. mille. Però tu quel passo lo devi fare. Ese paso. E quanto ci costa fare quel passo? E lo que Sapete perché ci costa? Perché è un passo di fede. Perché è un passo di fede. Tutti vogliamo stare nella nostra zona di comfort. Tutti vogliamo stare nella nostra zona di comfort. E ci costa uscire fuori dalla nostra routine. E non ci costa uscire fuori dalla nostra Però tu non puoi ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose. Però non tenrai altri risultati facendo lo mismo. Devi iniziare a fare cose diverse. Devi fare cose differenti. Per ottenere risultati diversi. Per ottenere risultati differenti. Dio cambia, Dio cambia le situazioni. Dio manda le api. Dio, manda Dio le fa cadere avistos. le rocce dal cielo. Dio se del cielo. Ma Dio sta, se, sta aspettando qualcuno che si alzi. Tiene e, camminare al e camminare incontro al nemico. La pietra che Davide lanciò. La roca che, la roca che David fu lanciata da Davide. David. Fu guidata per Dio però. Por Dios. Ma Davide fu quella che la lanciò. Però Davide lo lanciò. E quindi Dio ti dice, fai il primo passo. E questo dice, fai il primo passo. La promessa sta là. Tu promessa sta là. Sei tu che te la devi andare a prendere. E tu che devi andare a tomarla. Prenditi, alzati con forza e cammina verso la tua promessa. Levantati con forza e cammina se tu promessa. Amen. Non guardare indietro, quindi significa essere radicali. Non mi resta tracere, essere radicali. Giosuè sì. disse una cosa che sempre mi è piaciuta. Giosuè disse qualcosa che sempre mi ha piaciuto. Alla fine della sua vita. Al finale della sua vita disse a tutto il popolo il del pueblo, voi fate quello che volete a, a, a que quando a me la casa mia quanto a me la mia casa noi serviremo il Signoremo il Signore a lui non importava quello che diceva o pensava la gente o faceva la gente la quello che la gente faceva o pensava lui diceva quando a me la casa mia yeah. noi serviamo il Signore e le diceva in quanto a me e a mia casa serviremo al Signore mm -hmm. Devi essere radicale. Que ser radicale. Non è importante se oggi la Chiesa ha perso tanto il binario. Non importa se oggi la Chiesa ha la direzione. E per esempio non c'è tanta santità nella Chiesa. E non è santità la tu devi dire a me non mi interessa, io sarò una persona santa. Tu devi dire non mi importa, io sarei una persona santa. Non è importante se la gente non va più a evangelizzare. Tu devi dire io sarò la persona che scende a evangelizzare. Tu devi dire io sarò la persona che va a evangelizzare. E nel momento in cui ti alzerai, e te a levantar, Dio manderà le api, o manderà gli angeli, los angeles, che ti che guideranno che guiaran, ehm. e faranno in modo che tu potrai conquistare la tua promessa. E anche tu tua promessa. Non guardare indietro significa anche perdonare. Non perché se tu non perdoni non puoi avanzare. Se no perdonas, non avanzar. E se stai là sempre a soffrire per le cose vecchie, ahí por lo viejo. stai guardando indietro. C'è un famoso detto, no? C'è un dicho famoso. Che dice che la macchina si guida se, che il coche guardando avanti, non guardando dallo specchietto retrovisore. Ah, si mira in plan che il coche si maneja mirando delante e non dal specchietto perché se tu guardi allo specchietto retrovisore non puoi guardare avanti perché se vedi lì non puoi mirare avanti e tu devi andare avanti que ir non importa quello che è successo ieri, il mese scorso o l'anno scorso lo que pasó ayer, el pasado, el año perdona. perdona e vai avanti e sigue avanti non guardare indietro significa credere con determinazione non guardare indietro significa credere con determinazione è molto bella la storia di Charles Finney Elena è storia di ciò. Chi Sì. Era un uomo, diciamo così benestante, era un avvocato. Era un avvocato? E Dio lo stava chiamando a servirlo. E Dio lo stava chiamando a servirlo. E lui era combattuto perché voleva servire Dio, però doveva lasciare la sua posizione. Ah, e lui non sapeva una luxa perché queré a Dio, però tiene che dejar su posición. E quindi alla fine scende e va in un bosco dove c'era un albero goduto a terra e si inginocchi a pregare vicino a quell'albero e mentre era lì inginocchio dentro di lui c'erano... Tanti sentimenti. E, in rodilla, si aveva e diceva: sì. "Se la gente mi vede pregare, cosa penserà? Dice, se la gente mi vede orare, che, che figura ci faccio io che sono un avvocato Che mi vuoi tenere io come avvocato stando qui?". E c'era questa lotta, però lui stava lì e pregava. E, via luce, lui stava e alla fine disse: "Basta, non mi interessa niente". E alla fine dico: "Io non mi importa. Io per Cristo mi metterò a fare tutto quello che c'è bisogno". Io per Cristo saretto quello che ne non, non mi interessa se la gente ritra di me, se mi prenderà in giro Vediamo che la gente si ria di me o si urla di me e quindi si alzò e tornò nell'ufficio. E, e appena entrò nell'ufficio, Dio lo battezzò di Spirito Santo. E iniziò a parlare lingue. Anche si... la notte iniziò a parlare lingue. E non si fermava più a no par no parlare lingue. Quando lui si determinò a credere nel suo cuore, Quando lui stava a nel suo corso, venne il cambiamento nella sua vita. Vino il cambio non tornare indietro significa essere determinati nel fare la volontà di Dio, dobbiamo essere determinati, ora possiamo andare più veloci o più lenti, ma dobbiamo essere implacabili, come dei carri armati, possiamo andare più veloci, possiamo andare più lento, ma mai indietro, Dobbiamo realizzare quello che Dio vuole per la nostra vita. Dobbiamo lavorare lo che Dio vuole per la nostra vita. Amen. Ah, Dio ci ha preparato grandi promesse. Perché noi ci ha preparato grandi promesse. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo essere avanti. E essere fedeli fino alla fine. E essere feli stare fine. Essere radicali come Giacobbe. essere radicali come Jacob Un giorno c'è una storia che si racconta di un pastore. Che è una storia che si racconta di un pastore. In una un pastor. chiesa Cuba. Una in Cuba. È una chiesa in Cuba che in una chiesa non metto il battesimo del Spirito Santo. Però dei giovani della chiesa, leggendo la Bibbia, iniziarono a dire, no, ma qua vogliamo ricevere questo battesimo. Però i giovani, leggendo la, la Palabra, dicono, no, però noi sì vogliamo ricevere questo. E quindi era sera, e era di noce, e parlarono col pastore dopo la riunione. E andarono con il pastore dopo de la riunione. E dissero, pastore, possiamo rimanere qua a pregare? E se il pastore, possiamo rimanere qui orando? E il si va bene. E il pastore dice, claro e se ne andò a guardare la televisione e si fa a mirare la televisione e i giovani lì a pregare, a pregare, a pregare, a pregare. e i giovani stai orando, orando. e il pastore a un certo punto si inizia a sentire male il pastore di repente si inizia a sentire male perché dice com'è, L'ora a pregare, io a guardare la televisione perché stavano, anche... come, può... come può essere che io se stai orando io stai qui mirando la televisione già era è passata un'ora e mezza e è passata un'ora e media che questi ragazzi stavano cercando il battesimo dello Spirito Santo. Sì il del Spirito Santo e quindi lui si alzò e andò nella sala e si mise a pregare l'ultima sedia e passò un'altra ora. E passò un'altra ora. Quindi dopo un'altra ora il pastore disse ai ragazzi. Dice dai, si è fatto tardi, tornate a casa. E dice che è tardi a casa. Però loro no, noi siamo determinati. Solo quando saremo battezzati ci andremo a casa. Però io stavano determinati e dijeron quando ottengono il battesimo nos vamos a casa quindi il pastore tornò a sedersi e continuò a pregare. Il pastore voleva sentarsi sì. e orando. Però già si era fatto tardi. Però già era tardi. E lui voleva andarsene a dormire. E, e per... a dormire. E passò un'altra ora e mezza. E passò e mezza. E questi non se ne andavano. E non se E quindi lui disse, ragazzi, basta, ve lo dovete andare. E non E niente, non e... se ne andavano. E niente, non se ne E quindi alla fine lui iniziò a prenderli uno per uno per, le... per i piedi. E, a cada uno e tirarli fuori dalla chiesa e, dalla chiesa. e li prese e li trascinò lungo il pavimento e li arrastrò suolo e questo ragazzo che si mantenesse a terra perché non se ne volevano andare <ride> e, al perché non e eh. quando mettevi il primo fuori e quando sacavano uno il tempo che lui andava a prendere il secondo e quando tomava il secondo il si... primo già era corso di nuovo la sera, allora tolto e messo a pregare davanti all'altare <ride> dentro per all'altare e quindi lui si arrabbiava e, si e alla fine si mise dietro e continuò a pregare e si pusse dietro e si orando e lo Spirito Santo scese e li battezzò tutti con lo Spirito Santo. E lo Spirito batò e li battezzò a tutti. Tranne il pastore. Meno il pastore. No. E quindi quando il pastore vide quello che stava succedendo. Quando il pastore vide. Iniziò a piangere. Andò avanti Se e disse: Vicino a questi ragazzi, ragazzi, pregate per me: anche io voglio quello che avete voi. E così iniziò il risveglio a Cuba con persone determinate. Siamo determinati quanto siamo determinati per ricevere la promessa che Dio ci ha dato. La cosa bella è che quella era una promessa. Lo Loro allora l'avevano letta nella Bibbia. Parleranno in altre lingue. In Questa promessa è per me. È para mí. E quindi y... mi metto là finché Dio non me la darà. Pongo esto, me la e combatterono, combatterono contro tutti. Y todos. Contro tutto il mondo. Todo il mondo. Finché quella promessa non arrivò. Hasta que esa promessa non arrivò. Nessuno che mette mano all'aratro e guarda indietro è adatto per il regno di Dio. Nadie... Che ponga la mano nella e mira atrás, esatto, para regno di Dio. Noi dobbiamo guardare avanti. Que mirar non ci possiamo fermare a metà del cammino. No È normale avere difficoltà. È, normal tener difficoltà. È normale che qualcosa ci costi. È normale che costi. Perché fare qualcosa di diverso ci costa. Perché essere uno differente ci costa. Però è l'unica forma che noi abbiamo per poter ottenere un risultato diverso nella nostra vita. Però è l'unica forma che abbiamo per ottenere un risultato differente nella nostra vita. Se tu fai sempre la stessa cosa, Se sempre lo mismo, otterrai sempre lo stesso risultato, sempre il mismo risultato, allora devi uscire fuori dalle tue abitudini. Entonces, que salir de tu, de tus Iniziare a fare una cosa che non, che non, non fai mai. Algo che nunca haces. E' un'altra cosa. Stavo leggendo. Uh, un libro ieri sera stava un libro, ieri, la e quando lei stavo detto: questo è pazzo! E, detto, esta, esta loco. e questa persona non era un pastore. Non è un pastor. Stava parlando, diciamo, ad un gruppo di, di, di lavoratori. Di a un gruppo di e dice: Voi siete disposti a fare qualunque cosa per uscire dalla vostra zona di comfort. E tutti quanti dissero sì vostra zona di comfort, e tutti quanti dissero sì allora dice ok, allora faremo una prova oggi dice ok, allora faremo una prova romperemo una freccia con la gola romperemo una flecha con la garganta e quindi mi le persone con la freccia così appoggiata su un tavolo e le puso a persone con la flecha ahí apoyada messa la mesa e a rompere la flecha con, con la gola a rompere la freccia con la garganta non lo fate, eh? non lo la... è pericoloso, non si fa nella maniera corretta è molto pericoloso se sì, non si fa bene è molto pericoloso però mi alla sfida le persone Las Perché lui disse chi è disposto a fare qualunque cosa per cambiare? Dijo, a hacer lo que sea para cambiar? E tutti quanti alzarono la, la mano. Però quando si trattava di avere una, una freccia puntata in gola e di rompere questa freccia col tuo peso. Era una con il tuo peso. Pochi si alzarono. E sapete quello che è successo? E che alla fine quei pochi che ruppero le frecce la flecha, dissero veramente noi ci pensavamo che era molto più pericoloso, molto più difficile, alla fine è semplice. Era era e tutti gli altri vedendo che sì si poteva fare. Se hacer, si alzarono e lo fecero anche loro. Y e questo mi ha fatto riflettere. Perché costa sempre all'inizio fare qualcosa di nuovo. Perché sempre costa all'inizio qualcosa. Qualcosa che sembra difficilissimo. Algo che super difficile. Ah, quanto mi costò a me iniziare la prima predicazione? Lo che mi costò a, a predicare per la prima vez. Voi non mi vedete così? Ora mi vedete <ride> così. Io ho predicato in Sud America davanti a folle enormi. Predicare delante di de molti de Però la prima volta che dovevo predicare. Però la prima volta che dovevo predicare. La paura. La era, era un ragazzino, ero timido. Era un cibo, era molto timido. Però l'ho fatto. Però lo hice. Non so come l'ho fatto. Non so come. <ride> Non so se è andata bene o andata male Non so se sé mi è andata bene o male Mi ricordo solo che avevo paura Solo mi ricordo che avevo miedo Ed è la prima volta che ho predicato era in Inghilterra E la prima volta che sono in Inghilterra In una chiesa italiana in Inghilterra In una chiesa italiana in Inghilterra E c'era solo una famiglia italiana y Solo aveva una famiglia italiana Un pastore italiano Un pastore italiano Con il figlio Con il figlio Era una parità di due famiglie Erano due famiglie Però la paura era enorme Però avevo un montone di miedo Tutta una settimana sono stato là tutta una settimana Dio mi parlò e mi disse Io voglio che tu predichi in questa chiesa E Dio mi ha Io che predichi in questa chiesa Io? E poi questo non mi conosce il pastore qua ni me conosce. E io sono solo un ragazzo io sono un chico. Però Dio mi disse Devi predicare questo, questo e questo y dijo, que esto, esto y esto. E io tutta la settimana lì a pregare con i versetti in mano. Una, se una settimana ripassare i versetti a pregare. Una e quando fu la domenica, fu il domingo, questo pastore mi disse. Questo pastore mi Non è che vuoi predicare tu stasera? Veramente io devo predicare. E, tengo di predicare. e predichi. E lo dice. Non è stato facile. Non fu facile. Però sì. Però sì. L'abbiamo fatto. Lo dice. E sapete cosa è successo? E adesso che passò? Abbiamo predicato un sacco di altre volte. Prediché molte volte. E adesso è facile. E ora è facile. Sempre si sente la responsabilità quando si predica. Sempre ti una responsabilità quando predichi. Però oggi posso parlare davanti a 5.000 persone e non mi fa nulla. Però ora puoi posso parlare davanti a 5.000 persone se non mi fa nulla. Perché? Perché? Perché quando noi facciamo una cosa nuova ci costa. Perché quando facciamo qualcosa di nuovo ci costa. Ma quando iniziamo a farlo, quella cosa diventa normale. Però quando iniziamo a farlo, questa cosa si vuole normale. Pensa alle cose che oggi fai, che magari quando eri piccolo non facevi. E es questo che fai ora, che ti parece facile, ma che meglio del piccolo non fai. Cose che oggi ti sembrano stupidaggini. Cose che oggi ti pareziano tonterie. Andare in bicicletta. In bicicletta. Oggi sali su una bicicletta e vai. Oggi subis e vai. Ma quando eri bambino quante volte sei caduto? Però quando eri bambino ti cadete molte volte. qualcuno si cade anche dopo, però. E che si stai cadendo. Però impariamo. Pero, pero e oggi è molto più facile andare in bicicletta. E oggi è molto più facile andare in bicicletta. Fino a quando diventa normale. Hasta che si vuol normale. Dobbiamo andarci e prendere le promesse. le promesse. Sarà difficile. Sarà difficile. Vittoria diceva prima che sto in questo, sto combattendo. Vittoria diceva prima che sto qui peleando. È così è normale. E' è normale è normale all'inizio Al è normale poi magari fra 4, e anni 4 o 5 anni ti girerai a guardare indietro e ti farai le risate Volverás a mirare e ti rilasso ah io avevo paura di cosa dovevo dire, cosa dovevo fare e adesso guarda preghiamo per i morti e risuscitano ah. e diciamo cosa facciamo stasera e se che facciamo ah andiamo in un cimitero a resuscitare i morti in un cimitero a risuscitare i morti <ride> Come se è qualcosa di normale. S sono le promesse che Dio ci ha fatto. Sono le promesse che Dio ci ha messo. Chi mette mano all'arato Chi pone la mano? In la, in la, arato, non puoi guardare indietro. Non puoi Devi andare sempre avanti. Tiene ir Cosa c'è davanti? Che hai davanti? Siamo a fine anno. Stiamo a fine anno. Cosa c'è davanti? Che hai davanti? Quali sono gli obiettivi che tu hai per il prossimo anno? Quali sono i tuoi per il prossimo anno? Lo dicevo con un fratello ieri. Lo dicevo con un hermano ieri. Diceva, quali sono i tuoi obiettivi? Quali sono i tuoi obiettivi? Hai, diceva lui. Dice, ai. Con tutti i problemi che tengo mi metto a pensare agli obiettivi. Con tutti i problemi eh, che tengo mi pongo a pensare obiettivi. Dice, se ai, agli obiettivi. Dice se tu pensi agli obiettivi. Dice, se tu pensi agli obiettivi. Che sono le soluzioni ai problemi. Che sono la soluzione ai problemi. Vedi che non avrai più problemi. Vedi che io non avrei più problemi. Devi pensare alle soluzioni, non ai problemi. Devi pensare alle soluzioni, non ai problemi. Come lo risolvi il problema? Come il problema? Quali sono gli obiettivi che tu hai per il prossimo anno? Quali sono gli obiettivi, che per il anno? Gli obiettivi, della, tua obiettivi della tua economia? Nella, nella tua, famiglia? tua famiglia? Nel Signore? Signor? Come ministero? Quali, Quali sono gli obiettivi? Pensa negli obiettivi. E pensa come puoi fare per raggiungere. come puoi fare per Perché sono delle promesse che Dio ti ha dato. Perché sono promesse che Dio ti ha dato. Però Dio le dà a quelli che sono costanti. Las a los che los che son costanti. O meglio quelli che sono costanti se le prendono. O meglio quelli che sono costanti se le prendono. Non so se siete mai stati ad un buffeli. Non so se si abbia visto da un buffet libero. C'è un sacco di mangiare là. E' molta comida lì. Il cibo è pronto. E la comida sta lista. Ma se non ti alzi e te lo prendi. Però se non ti levanta e te lo tomas. Non mangi. Non comes. E ogni volta che vado a buffet libero? cada che vado a un buffet libero? Secondo me il proprietario si chiude gli occhi così. E <ride> il proprietario se ne sospera. Perché il cesto mangia tanto. Perché il cesto come molto. <ride> Ti devi alzare e ti devi andare a prendere quello che è tuo. Questo pianifica gli obiettivi per il prossimo anno. Che sono le cose che Dio mi ha promesso? E eso mi promettiva Dio. Scrivitele. È importante scriverle. È es importante scriverle. E ogni giorno frega per gli obiettivi. E giorno ora per gli obiettivi. Signore ti ringrazio perché mio marito si convertirà. Signore, grazie perché mio marido si va a convertir. Signore, grazie perché scenderò per strada e evangelizzerò 500 persone in una giornata senza problemi. Signore, grazie perché lavorerò per la casa e evangelizzerò 500 persone sin problemi. Signore, grazie perché mi ha arri... visto conto corrente 100.000 euro. Signore grazie perché tendrò in mio cuenta 100.000 euro. Come che evangelizzate su e ameno adesso, no, adesso no, non non a no? me? No, no, tu... Programma i tuoi obiettivi, scrivili. So prega ogni giorno. Ora dia, e agisci. E perché actua, la preghiera senza azione. La senza azione è religione. L'azione senza preghiera. Senza orazione, è, attivismo, è attivismo. Ma la preghiera con azione è fede. Preghiera più azione è fede. Orazione azione fe. E questo che viene sarà l'anno della fede. E lo che viene l'anno della fede. Dove vedremo manifestare le promesse per fede. Dove vedremo le promesse manifestate per fede. Amen. Amen. Amen. Allora vogliamo avere questo momento, vogliamo pregare tutti quanti insieme. Salutiamo tutti quelli che ci seguono in diretta anche. Salutiamo che ci seguono in diretta. Dio vi benedica. Dio vi